buona giornata e benvenuti sul mio canale oggi vorrei parlare eh, di questo oggetto che ho comprato questa settimana su amazon mi serviva per, per vedere in una lamiera se passava dell'acqua, e ne sono rimasto molto impressionato eh, dal suo funzionamento, eh, funziona benissimo, eh, si, ha, si collega tramite wifi, si collega subito, quindi non ho dovuto eh, tribulare, C'è la sua applicazione, vedremo come funziona la sua applicazione, i filmati sono in HD, eh, si vedono in maniera discreta, eh, ora l'apriamo, vediamo cosa troviamo nella scatola e poi lo proveremo. Allora ci sono le istruzioni eh, con il nome della sua applicazione che si chiama iCamera, eh, funziona sia su Apple che su Google Play Store. Eh, funziona anche tramite computer ma purtroppo eh, tramite computer non funziona eh, in, modo, in modalità Wi-Fi. Nella scatola troviamo chiaramente l'endoscopio. Che è lungo 10 metri, io ho, provato, io ho comprato il modello lungo 10 metri, qua c'è la marca, l'endoscopio è questo, ha 6 led, eh, è, è molto rigido, quindi si riesce a far passare eh, in, in maniera comoda in qualsiasi, eh, in qualsiasi posto, eh, qui questo serve per, per l'illuminazione, come vi avevo già detto c'è 6 led, eh, tramite questa rotella si può decidere eh, l'intensità della, della luce. Questo chiaramente si collega con una micro USB, si collega al PC direttamente da qua oppure da questa piccola station eh, che, che sarebbe il modulo WiFi da questa parte eh, serve per caricare la batteria perché funziona a batteria e dura eh, all'incirca un'ora e mezza io l'ho lasciato andare, sono tornato dopo un'ora e mezza e la luce, vedete qui c'è un led eh, quando è blu vuol dire che carico carico che, che, che è collegato e poi ah, funziona anche co come lampada se tenete, se tenete due colpi così, veloci eh, serve per collegarsi al telefonino Due colpi per spegnere ma se teniamo premuto funziona come torcia vedete tenendo premuto eh, si spegne allora il collegamento viene fatto da qua non collegatelo da qua perché ho, ho provato e non funziona Questo, questa presa serve solamente per caricare il collegamento è molto semplice ricordatevi Colpo veloce, dopo aver scaricato l'applicazione, vedete è questa. Bisogna andare nelle impostazioni WiFi. Vedete che vi trova subito l'endoscopio. No, aspettate, ho sbagliato. Chiaramente ah, me, me l'ha fatto subito l'acquisizione perché avevo già fatto la ricerca. Se no, se voi la prima volta fate la ricerca poi andiamo nelle impostazioni le impostazioni sono due, sono semplicissimi c'è cioè per la risoluzione delle foto e dei video e per il settaggio del nome eh, del, del dispositivo io ho lasciato il nome originale schiacciando start fa una ricerca, come vedete eh, si collega subito in maniera veloce questi sono i led, come vi dicevo Vedete, si possono regolare, si regola l'intensità, si possono scattare foto, vedete, così ho scattato foto, eh, da qua si possono far partire dei filmati se si vuole registrare, e qua si vanno a recuperare sia le foto che i filmati che chiaramente sono registrati nella, nella memoria del telefono. Quando lo fate passare nei tubi ovviamente eh, ha la, la testa, però se per caso si gira in maniera che, che non è più comoda a voi, basta schiacciare questo bottone e come vedete si gira dall'altra parte. Niente, quel punto di domanda vi spiega, praticamente sono le istruzioni, quelle che trovate eh, nel foglio, eh, adesso vi faccio vedere cosa c'è nella scatola e poi lo testeremo in un tubo così vedrete come funziona nella scatola troviamo questo adattatore con eh, presa usb e presa eh, micro usb femmina quello per caricare che sarebbe eh, la presa usb e, e, la, e la classica eh, presa micro usb queste sono delle ventose perché se vogliamo eh, agganciare da qualche parte eh, la, la station si può collegare da qua. Vabbè, questa è la garanzia non serve. E poi troviamo questi tre piccoli oggetti che si collegano al, alla microcamera qua in alto. Ora ve li faccio vedere. Sono praticamente. questa è una, micro, è una calamita, se dobbiamo andare a recuperare qualcosa in qualche buco questo è uno specchietto, si può, chiaramente si collega alla, alla fotocamera, si mette di fianco e, e si riesce a vedere e questo invece è un rampino, che serve se, se nel buco cade qualcosa e dobbiamo andare a recuperare ora prendo un tubo e vi faccio vedere come si vede all'interno e facendolo passare ora tramite un tubo vi farò vedere come funziona eh, la telecamera e come si vede all'interno eh, ho messo un pezzettino di ferro e ho aggiunto l'inserto con la calamita così andremo a recuperare il pezzettino eh, come vi avevo già detto bisogna schiacciare un colpo veloce e vedete che si collega eh, subito il, il wifi eh, ho notato che anche se apriamo l'applicazione il, andrà sempre in ricerca e non lo troverà mai ogni volta purtroppo bisogna entrare nelle impostazioni andare nelle impostazioni wifi aspettare un paio di secondi e lui si collega poi in automatico vedete ora apro l'impostazione schiaccio start e si collega come vedete si vede benissimo qualsiasi inserto noi colleghiamo vedete è collegato possiamo decidere la luce l'intensità della luce bassa o alta scattare foto o anche fare un filmato Il pezzo l'ho recuperato come vi dicevo l'endoscopio sono molto contento funziona benissimo il cavo è bello rigido, dovete prepararlo all'inizio, altrimenti eh, si forma la curva, tirarlo bene e metterlo in maniera rigida. Spero di essere stato di aiuto se a qualcuno interessa eh, sia per hobbistica che per lavoro questo endoscopio, come vi ricordo che l'ho comprato su Amazon. Eh, se avete qualche domanda scrivetemi qui sotto e sarò felice di, di aiutarvi e rispondervi. Grazie, buona domenica.